Ciao Ale! Eccoci, buongiorno, ben arrivati eh? Tutto pronto per domani? Ovvio, tu lo sai, a me mi chiamano presto e bene! <ride> allora, domani e domani. anche domenica, è quindi sabato, 15, domenica. 15. 15 e 16 ottobre, che succede qui? Succede che ci divertiamo a provare un pochettino di, di giocattoli, nello specifico utilizzeremo Dain Audio come diffusori e come elettroniche cord electronics. Cablaggio tutto cord, questi con i nomi non è che hanno tanto fantasia, quindi, sono due brand distinti e separati, ma entrambi si chiamano cord e tutto succederà in questo bellissimo punto vendita che già conosciamo no, è molto bene più bellissimo ben. ma venite a conoscerlo ancora meglio <ride> certo. e sì, adesso ti faccio vedere tutte le sale noi lo sai siamo già pronti anche l'anno scorso hai provato a sì. cogliermi in castagna invece sì. ha detto mediocre <ride> era tutto pronto Vabbè, no, okay, vediamo io... dai vediamo che ci fai sentire da domani dai. un po' rompiscatole no? lo so lo so lo so ok dai che stai bene allora in questa sala abbiamo come diffusori, sempre Dain audio, ovviamente, e questo nello specifico sono le Special Forti. Abbiamo utilizzato stand della Custom Design, quindi siamo rimasti molto, very British. Eh, quindi Custom Design e Dain audio Special Forti. Per quanto riguarda le elettroniche, come sorgente, sai, a me piace molto la musica liquida, quindi abbiamo, tutte le nostre sale sono gestite da Rune, quindi abbiamo il Nucleus di Rune che gestisce tutte le sale e ovviamente possiamo andare così con la massima risoluzione a giocare in tutti i vari ambienti, scegliere cosa ascoltare e a che volume. Quindi qui abbiamo il Q-Test, che fa da DAC e, chiamiamolo preamplificatore all'uscita variabile, sul finale, l'Etude, tablato sempre cord, in questo caso cord non Electronics ma Cable, appunto sulle Special Forti andiamo a vedere le altre sale? Certo, andiamo a vedere le altre sale ecco abbiamo tutta la parte espositiva e iniziamo con la prima sala che in realtà nasce come sala multicanale so che tu adori ma in questo caso la utilizziamo in due canali stereo abbiamo eh, piccola anteprima eh, iFight sarà distributore di eh, volumio e abbiamo il Rivo che è il nuovo, il nuovo streamer che appunto prende Uh, gestito sempre con RUN perché è un prodotto RUN READY uh, lo abbiamo cablato alla rete e va nel Cord UGO TT2 UGO con l'H uh, che appunto prende il segnale d'arrivo in BNC eh? BNC? te che non il BNC? <ride> dal BNC e uh, viene uh, mandato al, um, all'Etude anche in questo caso che fa da finale di potenza Uh, su questi bellissimi diffusori, sempre in audio, eh, le Contour 60i, quindi questa è l'ultima versione di Dine Audio della Contour. Abbiamo utilizzato la 60, 3 vie, molto interessante. E poi abbiamo il resto delle sale. Sì, ricordiamo anche che tu qui eh, avete degli ambienti pazzeschi come. <ride> come bellezza Grazie. ma anche piuttosto sofisticati dal punto di vista tecnico Sì, vedete... abbiamo ovviamente a scomparsa il, video pro... il, uh, il telo per la proiezione come anche il lift per il proiettore e un sistema da incasso in questa sala è 11 canali e 2 sub ho detto nella maniera più corretta se no tu mi picchi <ride> è un 7.2.4 quindi okay. abbiamo 7 diffusori, 2 sub e 4 Atmos ma come sai e come abbiamo già precedentemente fatto vedere, abbiamo la possibilità di provare o il subwoofer o i canali frontali o gli Atmos da appoggio anche esterni. Quindi Qualora io, per esempio, questa in Audio la volessi provare in modalità audio-video, o tutto il set audio-video, lo posso tranquillamente andare a montare. E questo è per tutti i canali, quindi sia per i subwoofer Bello. anteriori, posteriori, centrale, eccetera, eccetera. Si, sì, cioè, prima il... o poi dobbiamo prima. farla funzionare. Sta sala, eh. eh <ride> Sta casa aspetta a <ride> te. Nel video. Proseguiamo, proseguiamo, proseguiamo. Guarda, senza interromperci, entriamo subito nell'unica sala non trattata acusticamente, che è la sala cuffie dove abbiamo un pochettino di cuffie eh, audiotecnica, Sennheiser, eh, Focal eccetera eccetera Adesso abbiamo messo su questo bellissimo eh, portacuffie della Sold Steel Abbiamo una, anzi mi accomodo anche, guarda che bello Olè. Abbiamo la Denon 9002 e qui abbiamo un altro prodotto molto simpatico di Kord ovvero sia la parte streamer e la parte ampli cuffia, ovvero l'Ugo 2 con il suo to go quindi che lo rende streamer che può essere cablato wireless lettura SD card si matchano, si accoppiano ovviamente questa è la versione un pochettino più grande posso avere un prodotto chiamiamolo portatile ma anche da casa molto interessante se lo voglio più portatile perché sono un tipo ginnico e vado per ginnici c'è il Mocho 2 con il poli certo. che è esattamente la stessa cosa ridotta leggermente ha ovviamente una capacità leggermente meno importante come eh, capacità di, di gestione per cuffie ma è comunque un prodotto stratosferico E però è super portatile perché è veramente veramente piccolo quindi qui abbiamo, ripeto, un pochettino di cuffie che possiamo divertirci ad ascoltare eh sì, appena e... appena, sì, giusto due giusto due e... tempo. quelle che, che avanzavano <ride> e queste, queste ce ne tenevo le prima qua io. <ride> sì. e allora continuiamo continuiamo continuiamo. vedete è un po' work in progress stiamo facendo le pulizie entriamo in quella che è eh, la sala che noi chiamiamo diciamo auditorium dove ci sarà l'impianto più importante Uh, in termini, diciamo, di prezzo, di dimensioni e quant'altro, qui abbiamo un sistema relativamente complesso. Diffusori ci parto subito, già che li ho accanto a me, uh, Dain Audio Confidence 20, quindi confidence, la nuova serie top di gamma di Dain Audio. Questa è la Confidence 20, è l'unico bookshelf che fanno, anche se in realtà definirlo bookshelf è molto riduttivo viene venduto solamente col suo stativo col suo stand che è molto particolare c'è cioè un condotto del reflex verso il basso su una parte in gomma eccetera eccetera eccetera veniamo all'elettronica anche qui abbiamo tutti i cavi cord eh, anche qui il bnc che a te piace tanto e abbiamo il finale il pre il dave che praticamente in questo momento, ad esempio, sta gestendo eh, con l'uscita quasiale della meccanica Cyrus, ma poi invece utilizzeremo il PC in USB, sempre con RUN. Eh, quindi dicevo, quassiale, entra BNC, il Dave rielabora e legge un po' la frequenza di campionamento alla quale porta il 44 del, del CD. Questo è una cosa che Ovviamente... adoro gli audiofili adesso fanno veramente arachiri si, si tagliano le gole e, ed è collegato ovviamente sempre in BNC a questo giocattolino qui che si chiama Ugo M. Scaler che appunto con il Dave si occupa di fare questo tipo di upgrade del segnale il pre e il finale sono tra virgolette, chiamiamoli standard classici eh, ma anche loro poi ci sarebbe da parlare di tutto Lambaradam per quanto riguarda Chord noi per essere più eh, performanti possibili dal punto di vista di informazioni ci sarò io che non ci capisco nulla <ride> Andrea <ride> che ci capisce meno di me però verranno Fabrizio Iachini di iFight che è ormai una superstar Alessandro Zozzin che è il nuovo il new entry diciamo, di iFight che è comunque... Un ragazzo molto interessante, tra l'altro anche maestro d'orchestra, insomma. Un ragazzo che va seguito e verrà direttamente a terra questa sera alle 20.40 a Colin, uh, Colin Pratt, che è, appunto è di Chord Electronics e quindi ci spiegherà un sacco di cosette interessanti, ci sarà modo di, di chiacchierare e soprattutto di ascoltare musica. Cosa più importante che a volte viene un po' messa in secondo piano, invece a noi ci piace ascoltare la musica, e non mettiamo limiti alla musica. <ride> grazie Alessandro. Grazie a voi. Allora, a domani. A prestissimo, grazie.